e poi il super bonus e bonus edilizi con i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sul divieto di cessione parziale del credito, e ancora CIG aprile 2022 con i dati INPS autorizzate 45 milioni di ore, 78% in meno rispetto al 2021, e l'ultima, Notizia di informazione fiscale riguarda il lavoro femminile e il PNRR con l'intervista a Elsa Fornero. Non solo finanziamenti ma smontare luoghi comuni. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal modello 730 2022, invio anche da familiare o persona di fiducia alle novità nella guida delle entrate nell'articolo di Alessio Mauro sul modello 730 2022. A presentare la dichiarazione può essere anche un familiare o un'altra persona di fiducia. La novità è spiegata nella guida dell'Agenzia delle Entrate aggiornata al mese di maggio. Crescono i soggetti che scelgono la precompilata che sarà disponibile da lunedì 23 maggio prossimo, così come i dati messi a disposizione dei contribuenti da parte dell'amministrazione finanziaria. Sul modello 730-2022 la dichiarazione può essere inviata anche da un familiare o da una persona di fiducia. Tra le novità spiegate nella guida dell'Agenzia delle Entrate aggiornata al mese di maggio si dà conto anche di questa possibilità per i contribuenti. Si potrà conferire una procura al coniuge o a un parente o affine entro il quarto grado compilando l'apposito modello che è messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Le presentazioni possono avvenire tramite posta elettronica certificata. Presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate o mediante i servizi telematici sarà necessaria la copia dei documenti d'identità del rappresentante del rappresentato nel caso in cui la documentazione venga presentata agli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Vediamo che quindi riassumendo le modalità previste sono online tramite servizi telematici dell'agenzia delle entrate allegando la copia della carta d'identità del rappresentante via posta elettronica certificata a qualsiasi direzione provinciale o presso uno sportello dell'agenzia delle entrate allegando copia della carta d'identità sia del rappresentante sia del rappresentato. Passiamo ai bonus edilizi e al super bonus. Cosa si intende per divieto di cessione parziale del credito? L'interrogativo apre l'articolo che si sofferma sui chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nell'aggiornamento delle FAC del 19 maggio 2022. Non si possono frazionare gli importi delle singole rate della detrazione, ma ciascuna rata annuale può essere oggetto di una diversa cessione successiva. L'Agenzia delle Entrate chiarisce cosa si intende per divieto di cessione del credito nella FAC del 19 maggio. Il divieto è stato introdotto dal Decreto sostegni TER e limita la possibilità di frazionamento del credito e introduce anche un codice identificativo per garantire la tracciabilità dello stesso che però non si applica all'intero importo dei lavori. I crediti che derivano da prime cessioni da sconto in fattura saranno infatti suddivisi in rate annuali dello stesso importo e il divieto di frazionamento del credito si applica a ciascuna di queste rate. In altre parole, le cessioni del credito successive dovranno avere come oggetto l'intero importo ma della singola rata. Le regole si applicano ai crediti che derivano dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate a partire dallo scorso primo maggio. Continuiamo sul tema del lavoro. CIG aprile 2022, dati IMS autorizzate 45 milioni di ore, il 78% in meno rispetto al 2021. L'articolo è di Francesco Rodorigo. Sulla CIG aprile 2022 sono stati pubblicati i dati IMS dell'Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni e sui fondi di solidarietà. In totale sono state autorizzate 45 milioni di ore si registra un calo del 18,4% rispetto allo scorso mese e uno del 77,6% rispetto ad aprile 2021. Il settore più interessato è l'industria e la regione con più ore di Cigo è la Campania. Infine una notizia che arriva direttamente dall'evento di Brescia di ieri del 19 maggio sul lavoro femminile PNRR con l'intervista a Elsa Fornero, non solo finanziamenti ma a smontare luoghi eh, comuni a parlarne appunto ai microfoni di informazione fiscale è la professoressa Elsa Fornero che è ospite dell'evento il mondo del lavoro femminile nel post pandemia e nel meta futuro che è stato organizzato appunto il 19 maggio a, a Brescia l'effettiva parità è un tema molto importante e delicato perché siamo un paese che non pratica anche se declama la parità, non bastano quindi gli interventi normativi come evidenzia la professoressa Fornero ma è necessario smontare i luoghi comuni ancora molto diffusi che contribuiscono ad aumentare gli squilibri nel mondo del lavoro L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia sulla pagina del Corriere.it che apre sul superbonus tra scadenze e certificazioni perché ottenerlo ora è quasi impossibile nell'articolo di Gino Pagliuca ci sono i dettagli e poi detrazioni fiscali quali sono e come ottenere gli sconti spese, contanti e limiti di eh, reddito e ancora dal DDL concorrenza, spiagge e concessioni balneari le cause dello scontro, rinvio e indennizzi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi che si intitola Decreto Flussi 2022 in arrivo il bis più immigrati per coprire i posti che mancano è di Valentina Iorio e fa il punto sulla necessità di eh, lavoratori stranieri in quanto in alcuni settori specifici dell'economia italiana la domanda è superiore all'offerta, è già stato varato un primo decreto flussi lo scorso dicembre che ha eh, stabilito una quota di circa 70.000 ingressi di lavoratori extracomunitari in Italia e probabilmente ne sarà necessario un altro per i dettagli ovviamente vi invitiamo a leggere questo articolo così come gli altri contenuti del Corriere.it e per questo vi invitiamo ad abbonarvi e con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi lascio al prossimo appuntamento che sarà lunedì sempre alle 13.30 arrivederci